Ovviamente. ricordo una colonna di, auto, di, di, di carri armati, Sherman, credo che siano stati. era già primavera, maggio, giugno, insomma di mattina verso le 10 sentimo un grande rombo io ero un bambino scesi dietro al vicolo e vedemmo questa colonna di tutti questi soldati con questo elmetto particolare che c'avevano gli inglesi è stata una guerra vicina a Cassino. Poi quando sono passati neozolandesi, la liberazione, e 44 mi sembra che sono passati qua. Quindi le retrovie stavano qua vicino, eh, a Cassino, da qui a Cassino che mezz'ora ci stai, ma qui c'erano le retrovie, quelle più grandi di me ricordano i morti in tutte le case che riportavano da fronte di Cassino le cucine da campo che c'erano, insomma, ecco, è, troviamo la città distrutta con i ponti, le fabbriche minate, le fabbriche più piccole tutte minate, impossibilità da riavviare, perciò da qui scaturì la necessità di fare le sigarette, di cercare di fare qualcosa per sopravvivere. C'era questo rapporto di simbiosi con Pontecorvo. Da Pontecorvo qui arrivavano prodotti estivi, peperoni, melenzane meloni, cioè c'erano i pomodori, venivano da Pontecorvo, la terra fertile e quindi probabilmente forse già negli anni 20-10 c'era questo contrabbando di sigarette, perché lì lavoravano anche il tabacco per il, per il monopolio di Stato, coltivavano il tabacco e quindi cominciò a arrivare sto tabacco e quindi la carta, la sigaretta c'era dentro dei quartieri in parte forse fu trovata abbandonata dai tedeschi che l'avevano furtata si dice un camion nel vallone di Arpino San Sorgio però la storia poi ci ha svelato che veniva anche furtata in parte poi col tempo questa cosa è stata arrestata cioè, che venne scorcimato e disse e ora è finito la, volta, la Repubblica di San il non siete mica il monopolio delle stade. Dunque, nel periodo in cui si facevano le sigarette ai Isola Liri, io non mi trovavo qua, mi trovavo occupato in guerra alla linea gotica eh, Siamo nel 1945, mentre io già dal 44 facevano sigarette in quanto le la cartiera meridionale produceva cartina da sigaretta pensa, eh, i tedeschi hanno pensato a distruggere i macchinari hanno pensato a distruggere la carta per fare i giornali e non quella da sigaretta. non hanno mai pensato che poteva dare poi una, una, una risorsa al paese sfruttando queste bobine di sigarette che stavano, cartine di sigarette e hey, dopo la guerra no Durante il 44 è venuto il 43 l'armicizia, nel 44 il bombardamento procurava la guerra, nel 45 l'armicizia c'è stata fatta un bai d'anno, queste sigarette. Nel paese li facevano tutti, ai Isla e c'era un... un mercato di tutto, cioè uh, dietro a Trito, all'argario Trito, a piazza Trito, dove dire, lì facevano. Tutti i giorni c'era il mercato, la compravendita degli accessori, le macchinette, dei pacchetti, delle cartine, eh, c'era di tutto. Tu facevi le sigarette, se si erano rotte le macchinette, lì trovavi le macchinette o da riparare o da acquistare o ah, giravano i soldi. Eh. Eh, erano abituati a lavorare, erano migliaia e migliaia di persone, 3.400 persone erano impiegate, eh, lavoravano a isola nelle industrie. Di colpo si ferma tutto, nelle famiglie mancano 3.400 buste settimanali o quindicinali ecco che come c'era a vivere? Ogni famiglia facevano cioè, le caratteristiche contro la mano la pirata facevano cioè, eh, le caratteristiche e quando si andavano vendendo per i pesi vicini intorno Però fu un periodo aureo dove tutta la città ritrovò la speranza, sopravvisse, c'era la fabbrica di sigarette veniva la finanza e ma tutte queste fabbriche dove sono? questi pensavano gli stabilimenti invece le fabbriche erano le nostre cucine o le nostre cantine o, come si dice perché si facevano in tutti i vicoli, in tutte le case in tutti i quartieri ma perché ai Solalini? perché ai Solalini c'era il tabacco la, la, la bobina della, della cartina di sigaretta e da quello ha avuto origine la fabbricazione del tabacco. Se non c'era la, la, la cartina, dove andavano a prendere? La facevano solamente le cartiere meridionali. Veniva tagliato sto tabacco, lo portavano già in un'altra parte dove c'era stata la trinciatrice della tabacco. Venivano, veniva asciugato quando doveva essere asciugato perché era il tutto certo bagnato e non passava la pattinetta e poi si facevano i tubetti una matita con la colla di farina o di fegola la colla era tutta fatta artigianata e i pacchetti si faceva prima una bella montagna de, de, de, Cigarette. poi doveva tagliare quello che usciva fuori, fuori prendeva una cosa da vendere, sigaretta e lo metteva dentro al pacchetto. Mio padre metteva le foglie, faceva una fila, quelle bianche, più chiare, più spure, salendo con i colori più scuri, fino al marrone e scuro. E a seconda del colore del tabacco, facevano quella sì, extra, quella americana, quella più leggera. Tenevano pure delle polverine, ci mettevano degli odori, non so che cosa che cazzo si erano inventati e quindi io sceglievo a colore tutte queste foglie, tutte belle precise nel mucchio, queste foglie secche asciugate al sole, le portavano in dei sacchi, facevano un mucchio e io prendevo queste foglie e facevo tutte queste file, poi le tagliavo, le dritavano, insomma facevano queste sigarette questo è il ricordo delle sigarette che mettevano in valigie, grandissime, ricordo quando le ficcavano in queste valigie perché veniva qualcuno con un camioncino qualcosa di notte insomma era tutto un, un traffico e lo facevano, ma poi tutte le ragazze, le ragazze di 10 anni, 10 anni, 12 anni, tutti lavoravano e quindi anche le bambine, diciamo bambini, guadagnano anche loro qualche cosa questi tabacchi, queste siringhette per fare queste uh, sigarette cioè. Le ragazze che gioivano e erano contentissime, io ricordo, c'è ancora qualche vecchia che si ferma a parlare con me gli scappano le lacrime, tutte felici. E poi mi hanno spiegato perché, perché dice la guerra era passata, le ragazze potevano portare qualche soldo a casa, perché si cercavano tutte ragazze che erano, avevano le mani svelte, minute, veloci, non gli anziani, erano tutte ragazze tutti i giovani, ragazze in genere, che facevano questo di imbustare, di fare queste sigarette. Potevano uscire da casa, crearsi il fidanzatino. Dice noi a 16-17 anni ci potevamo uscire. Chi facevamo faceva uscire in quegli anni là? Quindi erano felici di riportare qualche soldo a casa. Eh, le Alfa, eh, le Camel, ma sembra, le Jubeck, credo che siano... Quelle che facevano il monopolio furono di pari pale nazionali, ricopiate proprio come se fossero del monopolio di Stato, ma erano artefatti qua. Però va detto questo che erano sigarette veramente dove c'era il tabacco, eh? non è che le, le cartine erano la carta della sigaretta che stava dentro le cartiere medonali. Un periodo buono, nel senso che nessuno stava a spasso, erano tutti impegnati. Qualcuno probabilmente si è arricchito, ma non è che si è arricchito, qualcuno li ha mangiati questi soldi, qualcuno, perché a volte i soldi che arrivano facilmente, non ci sarà il valore, che durerà, invece no. Fu un momento, qualcuno invece forse ha costruito la casa. Io ricordo che mio padre forse comp comprò una radio. Grandissimo, che comprare la radio allora era una cosa... Io credo che mio padre e mia zia comprarono una radio a testa, qualcosa che, che è rimasta, che io ricordo era il radio, ci stava un cassone. Un bel giorno sono presentato a Isola con una, una camionetta, con della finanza, con armati, sono scesi a Via Roma, vicino al, al Ponte, vicino al teatro. perché da lì cominciava poi l'Isola Livi dove c'era la lavorazione Via Trito, poi più dentro il corso, poi sotto al Comune, Piazza 20 Settembre Quello erano i locali dove si, si riunivano anche i compratori No, oh, lì c'è stata, con noi c'è stata finanza allora si passava subito la parola e uno lo levava tutti in bici per cap, eh, chiudevano e la finanza non arriva, arrivava e non trovava niente. Eh. Questa cosa finisce che ormai forse avevano cominciato già a fare il governo nel 1945-1946 l'Italia lentamente si riavviava l'istituzione quindi qui venne Scocci Mar a parlare con i dirigenti del PC di allora eh con la città, che erano quelli che, che gestivano la città allora, che questa è stata una città rossa, allora, specialmente nel dopoguerra, era tutto comunista, erano scomparsi fascisti, non ci cioè. sono Quindi probabilmente parla con le autorità cittadine, con i capi popolo, dice guarda che questa è una cosa che cercarono di come se dice, trovare una via, si resero conto che non poteva durare questa cosa. Qua. E quindi lentamente poi anche con la presenza della la finanza c'è un episodio che racconta che un giorno circondarono la città però ci fu qualche colluttazione però poi finì sequestrarono i prodotti po', poi lasciarono tutto dice allora eh, come si dice vediamo ancora qualche giorno per sistemare piano piano piano piano è finito, è finito tutto poi entrata dal monopolio e dunque non potevo, la finanza mi dava ancora di più il controllo. Insomma, aveva dato una certa economia al paese, come quando lavoravano dentro le fa, forse più di quello, più di quello. Poi nel 46, 47, 48, aprono le fabbriche. Dopo la guerra, eh, ricominciarono le cose e gli operai avevano, aveva diciamo così, partite le macchine. Avevano nascoste per non fare le cose in tedesca. E dopo, piano piano, dopo la guerra, cominciarono a rimetterlo su. La città viveva in funzione delle fabbriche le sirene, gli orari lo stabilivano tutto il suono delle sirene quindi noi da bambini vivevamo, vivevamo col suono delle sirene e con il ritmo di vita che dettava la fabbrica l'ore di pranzo, il genitore che deve dormire quindi, ma queste fabbriche erano viste come un sogno, una meta, cioè una sistemazione Invece le cartiere poi, piano man mano, sono cominciato a riportare su, a riparare tutti i danni che avevano arrecato i tedeschi prima che sono soldati che hanno fatto saltare tanti pezzi importanti dalle mine. Il bello fu questo, che i tedeschi hanno fatto saltare le macchine, sia per lanifici che cartarie, anche a quei datori di lavoro che avevano collaborato con loro. Perché poi la città che cosa aveva? Gli era stato fascista, la città lo sapeva. Ecco, e quindi c'era questa rabbia, questa... come se non, non fosse avvenuto niente. La città distrutta, i punti, la miseria, le guerre, l'invale, i morti, i dispersi in guerra. Ricominciò tutto come se questo non fosse avvenuto però nel cuore la gente c'era questa rabbia, questa stamarezza, come se tutto questo fosse passato in vano. probabilmente nel riavvio probabilmente sono state portate modifiche concezioni nuove probabilmente si erano levati dei reparti, si era capito la guerra aveva anche insegnato tante cose insomma no? e quindi ecco si cominciò, che si cominciò a mormorare probabilmente erano troppe io non so quante si parlò di circa 250 operai da licenziare. Perché loro avevano eh, tirare fuori 200 persone. E appena, <ride> subito dopo la guerra, avevano riassunto. Eh, e subito dovevano tirare fuori 200 persone. Dicevano, so non si trovavano qua e là. e Naturalmente dicevo, ma, ma qua siamo scherzati davvero, eh, c'è una disoccupazione a non venire, capito? Eh, subito dopo guerra avevano un riassunto, dunque, eravamo allora 980, 980 operai. Avevamo cinque continui in fabbrica e stavano mettendo la sestra, dove facevamo le sigarette, dove facevamo anche i soldi, le carte per moneta. Beh, considerate che stiamo nel dopoguerra. Il sindacalismo è forte, c'è una forte presenza di comunisti. La città era già una città sindacalizzata, fortemente politicizzata. Erano anni che qui, dalle Camere del Lavoro, che il fascismo, le società operai del mondo, c'era una lunga storia di tradizioni, di lotte e di scontri. Per cui c'era una classe operaia che che si mobilitava, le persone, i dirigenti politici e sindacali di allora erano persone anche credibili, eh. potevano spendere la loro in da serietà, di, di, quindi erano seguiti, era tutto un piombo, non scherzava. Eh. E quindi cominciarono con gli scioperi a singhiozzi, creando forti danni all'azienda. E si parlò degli scioperi a singhiozzi che quindi dare la stancata finale agli industriali. Bisogna fare applicare gli scioperi a Singhiozzi. Non erano d'accordo tutti quanti a isola le commissioni interne, per la verità. Perché sapevano il danno che producevano nell'azienda nell e nell'esterno della, della fabbrica. Sì, così, così, stavamo diventando un pezzo di pane e <ride> si, appena andrà, ci vogliono licenziarsi. Ma fanno scioperi. Quando fu minacciato la chiusura dello stabilimento, questi anticiparono ed occuparono la fabbrica. Però gli scioperiano già 40 giorni che dovevano, Fece una settimana di sciopero, 7, 8, 10 giorni. Fin quando lo scontro arrivò a livello nazionale, perché già in altri posti c'erano stati scontri con la polizia, con le cose. A Modena, a Reggio Emilia, erano pure fatte quello che facevano nel meridionale Sparavano contro gli operai. Ma già c'era un clima di, uh, di preparazione, c'era un clima già perché gli operai era già una catena di Sant'Antonio, cioè tutti a portare il cibo a questi operai dai balconi, dalle case di rimpetto, che, a distanti i muri di cinta di questa fabbrica. Muovavano, si andava in queste case, si portava la pagnotta il pane, il pane e frittata, pane e verdura, un salame, una mortadella, si buttavano da, agli operai che stanno sotto, Molte donne andavano. I primi giorni c'è una foto bellissima dove si vedono le donne che stanno a parlare con i mariti, con, con i fidanzati, con i, con i padri davanti al muro di cinta dove poi avvenne lo scontro. verso le 5-5 le e mezza si Maresciamo a rompere la scatola, allora noi ce ne accorgevamo, ma io non c'ero là, io ero dentro la macchina, dentro lo stabilimento, mentre questo entrare in centrale, qua vicino alla strada, che c'era la chiesetta, ma ci stava nel sottopassaggio, che usava come chi li disaggiava. Entrarono lì e cominciarono la cosa. Noi si, si era d'accordo con la chiesa. Se in casa se succedeva qualcosa, noi si, si mobiliavamo così lì. E la chiesa rimaneva con la campana, così la gente veniva a darci la mano. Da la polizia intervenne duramente perché per far sloggiare questi operai che stavano lì dentro Scelba mandò un contingente di polizia carabinieri, scelbini e, e sconto, perché questi erano arrivati o la sera prima o già alcuni giorni prima Alla mattina arrivò un contingente per cui si seppe che stava arrivando questa colonna in, in aiuto di quelli che c'erano qua si scatenò il pulifero, suonavano le sirene, le campane per allertare che e... E lo scontro avvenne lungo i cancelli il muro di cinta delle quartiere Medionale per far uscire questi operai che si trovarono pure come si dice, non pensavano a una risposta così violenta, ci furono tanti feriti eh anche con gli scontri della città perché la città corse tutta tutte le fabbriche suonarono c'era già un accordo tra i preti suonarono tutte le campane della città e tutte le sirene delle fabbriche tutti a correre su ai suoi dopo mandarono a riprimere cose, a ruine a le carri car armati autoblinde questi carri armati erano degli autoblinde Avevano le ruote di gomma. Io ricordo di sera, era, erano le otto, questi stavano tutti e quattro, lì, tra il bar Miacci e il sale e tabacchi venditi. Con i fari accesi c'avevano un grande faro che faceva tutta una luce che si a me. A noi ci incuriosiva sentire parlare queste radio perché c'avevano le antenne, no? Era un cammino per solo, Perché avevano paura, capite? La Però c'è già lui paura, non gli paura. Quando, quando le cose cominciarono a camminare, le donne, capì? E scelvi. Allora gli operai che stavano là, saltarono il muro, siccome loro erano pochi, eh? eh, avete la paura, capì? Diciamo, qua se c'è il massacro, allora andarono via dopo, tornarono il pomeriggio nel reggimento corazzato. Quando, quando dopo arrivarono, circondarono l'azienda, c'era Ci uno che si chiamava Scelba. Sì. Mi venissero dalla polizia, detto loro, la polizia, la polizia la curva qua. All'entrata già parlava era arrivato alla legione Roma dei Carabinieri a Isola ma fino a quel momento non avevano sparato niente da quel colpo che sparò questo maresciallo che attraverso quella lamiera la bucò e da lì la cosa cominciò a diventare impossibile nel 17 credo che avvenne questo questo scontro, io, io, ricordo quest, quest, io ricordo questi particolari, si sapeva già che sarebbe successo qualcosa, ci lasciarono in uh, uh, sorvegliati da mia nonna Giulia, verso le 9, 9 e mezza, mia nonna raccontava le fiabe, noi stavamo lì nella casa di un vicino, cominciamo a sentire un crepichio, però chiusi in casa, dentro, sembravano quasi i petardi, i portaretti di Natale, la scopparella si dice qui, delle de, de, de piccole petardine che blanciano pure i ragazzi, perché si sentivano attutiti, i volpi, stavano più giù, c'erano le case. Insieme. Invece mia nonna che aveva capito cominciò a piangere e a pregare, ma non ci diceva niente a noi, tornano in mezzo alle dieci, quella è l'ora, poi mio cognato e cominciarono a sparare davanti ai muri e io gli arrivavo in giro già sparavano tutto a scappare per cercare il e ora proprio sparavano per mi sparare mica scherzavano. Cominciarono a sparare, fecero sei, cinque, cinque operai eh? furono feriti. Questo ferito di carnello eh, che prese una pallottola alla spina dorsale e quindi cadde riverso in un bagno di sangue. Fu portato da, te, da due operai, da tre operai su un carretto all'ospedale. E siamo tutti che, che le cinque, sdraiate, avevano ricevuto la pallottola e un amico mio l'aveva preso qua, perdeva sangue. Io l'ho preso. Eh? E lo portai in portaneria. Quando là non voleva vole ne, uh, uscire nessuno, allora dice che se la portare il la si muore. Io mi rendevo conto che morivo. Allora che feci? Ho preso la, la bortantina a mano, eh, l'ho messo sopra e uscì. Quando arrivai alla caserma, all'altezza prima de, della cosa del sestiere, eh. Eh. I, carabinieri, i carabinieri, i carabinieri, i carabinieri mi avevano a mano a Barrello cioè, ci mangiavano loro oh. eh, ma io non volevo dire, ma il resto cercai di scappare contammo solo feriti gravi qualcuno è rimasto storto, qualcuno c'erano queste ferite questo è stato handicappato con la pallottola eh, aprirono le sottoscrizioni in tutta l'Italia per aiutare la, la lotta che stavano facendo io perché era importante, insomma, insomma, no? lì era importante come il settore cartario, eh, era uno dei, dei più grandi d'Italia, non qua, per quante cartiere c'erano e dopo lo scontro, cioè, si ridusse, questa, si trovò un accordo, furono ridotti da 250, poi qualcuno se ne andò liberamente, qualcuno fu incentivato ad andare. Molti che non volevano proprio andarsene fu concesso di poter andare all'estero e furono i chiamati francesi, circa 50 persone, ebbero il passaporto perché alla Francia servivano operai specializzati e quindi fu fatto, fu fatto questo accordo con la Francia. Poi la morte di questo Iafrate, il giorno dopo il coprifuoco la città in silenzio, alle 8 era coprifuoco, eh, erano 4-5 che stavano facendo questa passeggiata forse stavano rientrando questo era un operaio della Boimond questo Tommaso Iacoprade proprio davanti a casa sua lui abitava alle casette operai qui davanti a muro di Cinda, lì mentre forse si stavano a salutare due jeep della polizia che forse stavano a fare corsa si dice che stavano a fare una gara esaltati dalla coda forse avevano lì campo libro cibo, bevante, insomma l'euforia stavano facendo una gara, non c'era niente per strada una di queste sbande e prende il primo che stava sulla destra verso la strada sul marciapiede viene travolto viene, viene lanciato per aria cadendo che non si era fatto niente cadendo si ruppe la noce del collo gli uscì del sangue in bocca dal, dal naso morì qualche ora dopo. Fu portato all'ospedale, hanno fatto niente, non si poteva fare niente. Non, non volendo l'hanno fatto anche Si poteva evitare tante cose. E dopo, qualche giorno, ho fatto un, un grande funerale per commemorarlo, per acquietare. Qualche giorno dopo, va bene questo grande funerale, tutta la popolazione. A chi se lo ricorda? E dove è il brivido? Ancora oggi, siamo, possiamo, siamo passati quello che abbiamo passato. E la gente non lo capisce.